Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un bigliettino di auguri utilizzando una di queste cartelle per la goffratura della carta. La mia è piena di farfalle. Eh, però cosa, cosa, cosa faccio? Voglio, voglio colorare già la cartella di goffratura in modo da far venire in rilievo sul mio foglio le farfalle già colorate. Vi faccio vedere come. Innanzitutto taglio la carta che poi andrò con la B-shot a goffrare lo faccio prima perché una volta passati i timbri sul, sulla cartella la carta devo posizionarla subito bene in modo da non avere sbavature così ora andiamo a colorare la cartella in questo modo allora innanzitutto dobbiamo qua abbiamo chiaramente una femmina e un maschio perché una volta che noi schiacciamo la carta verrà impressa verrà imbutita la carta e verrà impresso il disegno allora io vado a passare i miei timbri nella parte dove le farfalle sono in rilievo utilizzo questi quattro timbri cercando diciamo di dare delle sfumature che non devono essere precise chiaramente però in modo da dare un po di, di movimento e di colore alle farfalle quindi facciamo andiamo a fare un lavoro di questo genere chiaramente ci sono colori che sono un po più forti di altri però noi li mischiamo e vediamo un po' quale sarà poi il risultato mettiamo un po' di rosso così cerchiamo di, di fare un po le, le, le farfalle regolari soprattutto non dimentichiamo dei pezzettini perché altrimenti poi il lavoro non, non viene fatto bene mettiamo ancora un po' di grigio così adesso passiamo la cartella nella Big Shot e imprimiamo goffratura e colori sulla carta allora. allora andiamo a mettere la base con il supporto necessario per la goffratura sulla Big Shot e andiamo a passare la nostra cartella passiamo un paio di volte apriamo la nostra cartella e questo è il risultato Vedete che è rimasto impresso il colore sul nostro foglio. Colore e farfalle. Andiamo a rifilare il nostro cartoncino giusto dove finisce il disegno. Così. Andiamo a misurare e andiamo a tagliare un cartoncino leggermente più grande per creare il nostro bigliettino. Prima di fare questo passiamo il solito timbro intorno, così, e diciamo che la base del nostro bigliettino è completa. Prima di, eh, di procedere con la realizzazione del, del bigliettino vero e proprio su cui incollare il nostro cartoncino voglio fare ancora una cosa voglio realizzare delle farfalle da incollare su questo, su questo supporto con gli stessi colori che ho utilizzato per fare la goffratura utilizzando però un'altra tecnica vi faccio vedere quale Allora utilizzo un pezzo di della carta che avevo utilizzato per fare il bigliettino e adesso procediamo in questo modo coloriamo questa carta utilizzando gli stessi timbri della distress che ho utilizzato per la goffratura facendo così allora, mettiamo un po' di colore iniziamo con dell'acqua. Così. E adesso andiamo a sporcare il nostro cartoncino in maniera un po' irregolare, così. In questo modo Ora nel frattempo che prepariamo la base del bigliettino lasciamo asciugare il nostro cartoncino ed eventualmente faremo una seconda passata di colore se, a seconda di come rimane se ci sembra troppo chiaro possiamo, possiamo rifare questa operazione andiamo a tagliare il bigliettino sul quale attaccheremo il cartoncino con le farfalle io tengo un centimetro in totale in più rispetto a questa dimensione in modo da lasciare un pochino di bordo quindi dal momento che questa è venuta un 10x14 eh, il mio bigliettino diventerà un 11x15 cm Questo è il mio bigliettino, vedete, questo è il cartoncino che andremo ad incollare sopra. Anche sul bigliettino passiamo il distress, così. E ora andiamo ad attaccare. Ora, il cartoncino che avevo colorato con, con, i, con i timbri di stress è questo. Cosa faccio? Vado a fustellare delle farfalle, così, in questo modo. queste sono le mie farfalle che hanno le stesse sfumature della carta goffrata andiamo come al solito a passare il timbro perché i bordi scuri comunque danno profondità perché si vede, si vede la differenza quindi passiamo tutti i bordi E andiamo ad attaccare le nostre farfalline sul biglietto. Mettiamo la colla solo sul, sul centro in modo che poi si possano sollevare le, le ali delle farfalle così. Così. Adesso non ci resta che attaccare, fare attaccare, vedete le ali sono più belle staccate perché così l'effetto è questo. Non ci resta che fare la, la targhetta con, con la scritta di auguri. Per fare questo prendiamo il nostro strumento per timbrare che avete già visto negli altri miei video. Scelgo la scritta con simpatia, prendo il cartoncino arancione come la base che ho utilizzato per fare il tino da visita e vado a timbrare la mia scritta. una volta timbrato andiamo a ritagliare a me piace sempre rovinare un po' la carta con con la forbice, così, i bordi, perché l'effetto poi col timbro rimane ancora più bello. Passiamo il timbro, vedete così. e andiamo ad incollare sul nostro bigliettino il nostro bigliettino è terminato in questo modo abbiamo visto due tecniche cioè come eh, colorare la carta con i timbri e poi ritagliare delle semplici farfalle e come utilizzare i timbri per, eh, sulla cartella dell'embossing per creare un'imbutitura un già colorata che, che fa un altro effetto rispetto alla classica carta bianca. Se avete dei chiarimenti o delle domande da fare sarò felice di rispondervi, scrivetemi